Iniziamo con la prima question time, interroga, prego silenzio, la consigliera Puletti risponde all'assessore Melasecche, interventi per il miglioramento della sicurezza della, stra, della strada statale numero 219 per andassero nel comune di Gubbio. prego consigliere Puletti, non è collegata la consigliera Puletti? Silenzio in Aula, prego. Grazie, grazie Presidente. Eh, assessore, io mh, apprezzo, apprezzo molto il, il suo lavoro qui in Umbria per presenza e per risultati che sta ottenendo in questo suo uh, mandato. La mia interrogazione nasce da una condivisione con il territorio di Gubbio assieme ai consiglieri comunali Carini e Venturi che stanno facendo, stanno portando avanti un lavoro sicuramente importante e difficile considerato anche la situazione ah. politica di Gubbio. Silenzio per favore, prego consigliere. Grazie, Grazie Presidente. E, eh, quindi dicevo, la mia interrogazione nasce proprio da questo, da una eh, consapevolezza di un problema che eh, esiste nel territorio gubino che mi è stato sollevato dagli, dai nostri consiglieri eh, comunali e che riguarda proprio la strada numero 219 denominata la Piandassino, che sa benissimo essere un'arteria particolarmente importante per quello che è comunque l'Alta Umbria e che collega Fossato di Vico con Umbertide, passando chiaramente per, per Gubbio, quindi per la, per la città dei Ceri. Nel corso degli anni la Pian ha visto l'avvicendarsi di diversi soggetti istituzionali nella gestione e nella manutenzione della strada, con competenze che poi sono state suddivise tra il Comune di Gubbio, la Regione e, e Anas. Nonostante alcuni interventi nel corso degli anni siano stati fatti, ad oggi sembra che comunque sia il numero degli incidenti, tra l'altro alcuni anche mortali, non sia affatto diminuito, quindi non è più inviabile a nostro avviso una messa in sicurezza seria come eh, so benissimo che lei ha già avviato dei rapporti eh, con le istituzioni e con gli attori presenti in questa, in questa nostra battaglia e quindi diciamo che... Quello che intendiamo chiedere sia io che appunto i consiglieri eh, comunali di Gubbio sono quali azioni intende, intende attuare per la messa in sicurezza della Pian d'Assino nel comune di Gubbio, in particolare nel tratto di strada che riguarda Gubbio Est con Branca. Grazie. Grazie consigliere Puletti, prego Assessore Melasecche. Dunque... Ehm. Il tema della piandassina è un tema che ricorre purtroppo da molti anni per le ragioni che la consigliera ha rilevato e ricordato, perché gli incidenti si susseguono, eh, ci sono problemi seri, eh, eh, cosa si sta facendo? Innanzitutto sulla tratta Mocaiana-Pietralunga, che non è quella che eh, ricordava la consigliera dove è accaduto l'ultimo incidente, eh, ho notizie importanti perché dopo anni e anni di problemi siamo riusciti a riprendere in mano la situazione e eh, purtroppo, devo dire, a distanza di cinque anni ormai dall dalla gara d'appalto che aveva fatto Anas eh, siamo riusciti in qualche modo a eh, riprendere, il, era un appalto integrato con l'impresa Collini. Siamo riusciti a riprendere il eh, progetto di, eh, esecutivo che aveva fatto la Collini senza doverlo rimettere in gara, che avrebbe allungato di ulteriori anni. L'ANAS quindi ha chiuso l'accordo con la Collini per l'acquisizione del progetto e tra poche settimane ci sarà la gara finalmente, una nuova gara, con un importo purtroppo elevatissimo rispetto a quello iniziale pari a 108 milioni, quindi finalmente riusciamo, speriamo con tutte le garanzie che l'attuale normativa consente di avere, di partire per la gara e quindi all'incirca prevediamo nella primavera la consegna del cantiere per l'inizio dei lavori. Quindi è un risultato importante perché ormai c'era eh, diciamo, cioè quasi la suefazione al, alla rassegnazione oh, per quanto riguarda invece il tratto che lei indicava l'ANAS mi segnala che hanno provveduto al rifacimento pesante della pavimentazione con la fresatura eh, diciamo a 60 cm che consente eh, diciamo una durata del sottofondo di una ventina di anni e quindi impedendo la formazione delle buche che soprattutto chi supera una certa velocità rischia di andare fuori strada rimane un problema che in quella tratta gli automobilisti superano molto spesso la velocità consentita e quindi gli incidenti continuano ad esserci si tratta di vedere adesso con la polizia stradale con la prefettura con l'ANAS se introdurre criteri diversi come eh, autovelox, limitazioni di velocità o analizzare punti specifici in cui andare a fare ulteriori opere, ma più che consentire un eh, fondo stradale drenante, un fondo stradale che garantisce la scorrevolezza, poi il rischio è poi quello che gli automobilisti senza controlli superino la velocità e poi soprattutto capita di notte, soprattutto se non in condizioni di lucidità perfetta, noi oggi la, molti degli incidenti che abbiamo in Umbria sono dovuti a giovani che tornano la notte stanchi, colpi di sonno e cose di questo genere. Quindi su questo bisogna fare una riflessione e eh, imporre con le prefetture, la stradale, controlli che impediscano. Poi è chiaro che le proteste sono relative alle multe che si pagano, però in qualche modo la vita umana è sicuramente più importante di arrivare magari dieci minuti prima alla meta. Quindi su questo siamo disponibili anche a riflettere e vedere magari con un sopralluogo andare e valutare un attimo gli interventi più specifici da fare oltre quelli che già sono stati fatti. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Puletti per la replica. La ringrazio Assessore per le risposte sia per quanto riguarda il tratto di Mocaiana-Pietralunga sia per quanto riguarda eh, l'apiandastino. Eh, a dimostrazione di quello che poi avevo detto all'inizio, nel senso che la sua presenza sul, sul territorio e le risposte eh, continuano sicuramente ad arrivare. Per quanto riguarda la Piandassino, eh, oltre a un discorso di manutenzione e quindi comunque eh, di una pavimentazione forte e, e ben definita, eh, non eh, Diamo per scontato comunque l'importanza di deterrenti della velocità come potrebbero essere l'autovelox o eh, i tutor. Da questo punto di vista il comune di Gubbio l'ha millantato per anni ma ad oggi abbiamo visto che poi le promesse rimangono lì. Quindi eh, se possiamo prenderci l'impegno di fare un sopralluogo insieme e di trovare una soluzione eh, la ringrazio sia a nome dei consiglieri Gubini, sia che chiaramente a nome mio. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 2, interrogazione del Consigliere Fora, risponde l'Assessore Coletto, formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore socio-sanitario. Prego, Consigliere Fora. Buongiorno a tutti, buongiorno Assessore. Partiamo da qualche dato di contesto che conosciamo ma che serve ricordare. Eh, sappiamo che l'Umbria ha un'incidenza molto alta di presenza purtroppo di disabili all'interno della nostra popolazione e, e, e di anziani, conosciamo i dati, siamo a circa l'8,7%, quindi è uno dei rapporti in base alla popolazione più alta d'Italia, della presenza di eh, persone disabili all'interno delle nostre comunità, come sappiamo che abbiamo uno dei livelli più alti di presenza degli anziani all'interno delle nostre comunità soprattutto con copatologie quali appunto la disabilità abbinata al fenomeno della, alla vecchiaia piuttosto che ad alcune precarietà di carattere sociale come eh, famiglie monoparentali eccetera eccetera. Partendo da questo dato, partendo dal fatto che eh, nonostante eh, questa, purtroppo, questa presenza importante l'Umbra è tra le regioni che assegna meno risorse e che vede assegnati meno risorse dal Servizio Sanitario Nazionale in termini di spesa pro capite agli interventi sociosanitari. Conosciamo anche quanto la fase del Covid abbia indebolito fortemente la rete e le strutture dei servizi, mostrando anche una forte disparità territoriale tra chi riesce ad avere una rete di servizi abbastanza vicina alla propria comunità e chi purtroppo non ci riesce purtroppo a volte dovendo ricorrere ai caregiver che non sempre sono specializzati e con competenze per gestire le funzioni di presa in carico e di cura rivolti al lavoro domiciliare. In questo contesto credo sia importante individuo ricordare la priorità su cui il PNRR e il Governo hanno ridisegnato la medicina territoriale, lo stesso piano sanitario Umbro individua nella medicina territoriale una delle priorità su cui ridisegnare il sistema sanitario e lo stesso DM77 sulla nuova sanità territoriale e le case di comunità e gli ospedali di comunità individua la necessità di infrastrutturare professionalmente questi luoghi per poter fornire il maggior supporto possibile alla qualificazione del lavoro di cura del territorio e domiciliare. Questo è il contesto in cui si inserisce la interrogazione che questa mattina pongo a quest'aula l'assessore in relazione all'opportunità di investire nel capitale umano che interviene nella comunità sociosanitaria della nostra regione e in particolare eh, la proposta è quella di ragionare intorno a uno dei profili che maggiormente si occupa della presa in carico delle fragilità che è l'operatore sociosanitario. Esistono, come sa l'assessore, perché credo che personalmente sia stato proprio lui a introdurlo nel Veneto come possibilità, la opportunità di eh, lavorare a una maggior definizione della figura dell'operatore sociosanitario classicamente definito con tre S e cioè un operatore socio-sanitario specializzato che possa intervenire eh, tra diciamo così, il livello di presa in carico generico dell'OS e quello specializzato dell'infermiere per poter eh, in maniera più funzionale gestire i bisogni della cronicità. Ci sono una serie di specifiche professionali intorno alle quali si può costruire questa figura, in particolare potendola specializzare verso alcune cronicità legate a delle competenze specifiche che sono richieste nel contatto con il mondo della disabilità psichica piuttosto che con gli anziani e con altre forme di cronicità, penso all'Alzheimer, che potrebbe in maniera importante maggiormente qualificare il lavoro di cura all'interno delle nostre comunità locali e io credo anche essere una. Profonda innovazione che aiuta il ridisegno complessivo della medicina territoriale del nostro, della nostra regione, in, immaginando anche un sistema di relazioni importante fra il pubblico, il terzo settore, eh, la cooperazione sociale in generale, il mondo che gestisce eh, queste figure professionali all'interno della comunità sociosanitaria. Per questo in sostanza. Interrogo l'assessore se eh, si può valutare, se intende valutare l'opportunità di avviare un percorso volto a definire gli standard di questa figura professionale come già presente in altre regioni affinché questa definizione possa in tempi anche veloci essere valorizzata all'interno del ridisegno complessivo della medicina territoriale che è previsto dalla bozza di piano sociosanitario. Ovviamente questo interverrebbe anche all'interno del percorso di accreditamento che la Regione sta svolgendo per le strutture sociosanitarie, perché questo ovviamente inciderebbe nel riconoscimento degli standard e di conseguenza anche nella ridefinizione complessiva eh, delle qualità e delle competenze richieste all'interno dei nostri servizi. Grazie. Grazie, prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora io partirei innanzitutto con la classificazione fatta eh, per quanto riguarda le professioni sanitarie, ovvero tutti i corsi di formazione accademica triennale, quinquennale, sì. a ciclo unico e con obbligo di iscrizione ad un ordine professionale. Sono attualmente 30 gli operatori di interesse sanitario, tutt'oggi il Ministero include OS e non l'OS con tre S, terza S appunto o formazione professionale non universitaria di mille ore di corso di teoria, esercitazioni pratiche, e tirocinio, pratico, svolta da enti pubblici e privati. Perciò la figura ossa contra S non è inserita nella tossonomia del Ministero. Pertanto per ora non è corretto, dico per ora perché evidentemente ci possono essere delle evoluzioni in questo ambito, ci possono, ci potranno. Ci dovranno essere per mille e uno motivi, uno per tutti: è quello dell'invecchiamento della popolazione, della mancanza eh, di infermieri, della differenza di contratti collettivi di lavoro fra l'infermiere che lavora all'interno delle strutture pubbliche e a, o all'interno delle, delle strutture private. Mi vengono in mente le RSA. Eh, abbiamo assistito a una migrazione di professionisti eh, infermieri che dalle RSA private sono passate con eh, l'opportunità del Covid all'interno delle strutture pubbliche. Pertanto questa necessità è una necessità che eh, prima o poi dovremo affrontare, anzi la dovremo affrontare prima piuttosto che poi, per appunto questi motivi. Eh, direi che nell'ambito eh, socio assistenziale e sanitario ho sempre più bisogno di figure di supporto alle professioni sanitarie come l'OSC, che è istituito nell'accordo Stato-Regioni appunto del 2001 ed è presente nel servizio sanitario regionale e risponde a tutti i bisogni di assistenza del cittadino a domicilio e delle strutture. E qua salta fuori il collegamento col DM77. Proprio in questi giorni il tavolo nazionale interregionale si trova a conclusione dell'approvazione della revisione, aggiornamento del precedente accordo e la Regione Umbria è parte attiva solo anticipazione sarà obbligatoria la formazione e l'aggiornamento anche per gli ossa, io credo che sia quanto mai opportuno. Eh, informiamo peraltro che eh, l'Use Umbria 1, che è capofila in data 15-2 del 2021, è stato indetto un concorso pubblico per ossa con 94 posti a disposizione e sono pervenute circa 6.700 candidati. Dal 15 al 17 giugno del 2022 si sono effettuate le prove come eh, imposta dalle norme vigenti per i concorsi anticovid, ovvero una sola prova scritta equivalente a quella pratica della valutazione per i titoli. Si è in attesa alla fine dell'istruttoria e della relativa graduatoria che potrà coprire i posti vacanti delle quattro aziende. Con questo io direi che eh, questo Consiglio potrà valutare l'opportunità come è stato fatto in altri consigli, di eh, attivare un percorso per riconoscere l'OS con la terza S, cioè specializzato. Questo proprio perché eh, noi dovremmo dare delle risposte sul fronte socio-sanitario, non solo sanitario ma sociosanitario, eh, elevando, dando la possibilità agli OS con due S di diventare OS con tre S e porsi a metà percorso fra quelli che sono gli infermieri e quello che è l'OS. Eh, lo dovremmo fare su proposta evidentemente eh, di questa giunta e eh, mi auguro potrà essere condiviso da questo consiglio e, eh, dal quale si potrà avere una, una proposta eh, forte per dare delle risposte. Le risposte possono venire e devono venire dai consigli regionali in quanto la programmazione e facoltà, proprio di questo consiglio. Grazie. grazie Assessore, prego Consigliere Fora per la replica. Eh, grazie Assessore, eh, credo che abbia individuato in maniera molto coerente il focus rispetto anche all'interrogazione che le ponevo, citando alcuni dati, la mancanza di infermieri, eh, la necessità di qualificare maggiormente il lavoro di cura e la possibilità che questo possa essere svolto all'interno della riorganizzazione della medicina territoriale. Per questo credo che questo intervento sia assolutamente funzionale, che serva a farlo prima rispetto che poi, come giustamente lei ha detto, perché questo è il momento, il momento è quello in cui si sta risegnando il piano sanitario, l'attuazione del DM 77, le risorse che eh, verranno assegnate intorno alla medicina territoriale possono essere un'occasione da sfruttare per poter introdurre, anche laddove ancora il Governo e il Piano Nazionale non abbiano individuato competenze standard, ma come la citava in altre regioni, un intervento normativo regionale può introdurre quella che a tutti gli effetti può essere una bella sperimentazione eh, regionale eh, da, da poter attuare. Per cui auspico che in maniera giustamente coerente sia la Giunta ad avviare questo iter normativo visto che è un intervento che entra nel quadro della programmazione più che farlo un consigliere o qualche consigliere in aula, però io auspico che la giunta ci faccia pervenire presto una proposta normativa affinché credo tutta l'aula sia disponibile a supportarla e ad approvarla con i tempi più veloci possibili perché questo è il tempo in cui poter ragionare su questo argomento visto che si stanno ridefinendo un po' complessivamente i fabbisogni formativi e le competenze del nostro sistema sanitario. Grazie.